Sì. io ci sono ma non vedo Andrea Ecco, ce l'abbiamo fatta. Allora, ciao. Da tecnologica, spero che eh, a questo punto riusciamo a tenere il, il collegamento. E, Marci, ed, Marci. Per, per me ovviamente l'occasione è, è particolarmente felice perché pur in questo contesto così triste in cui siamo e di cui probabilmente parleremo eh, è ovviamente un grande piacere poter dialogare con Andrea Giardina. Um, io ve lo potrei presentare ricordando una quantità di titoli eh, accademici eh, molto prestigiosi eh, che fanno di lui uno dei più insigni storici italiani, però desidero ricordare in questa sede solo che noi siamo, come dire, ci conosciamo, o meglio, Andrea conosce la casa editrice ed è una colonna della casa editrice da soli 45 anni. Non lo direste guardando questo volto così giovanile, ma sta di fatto che poco dopo la laurea, già poco dopo la laurea, Andrea Giardini ha avviato una intensa collaborazione con la casa, l'ha fatto nel campo della saggistica, l'ha fatto nel campo della manualistica per, per, per la scuola e, e da ultimo voglio ricordare sia il suo impegno nel manifesto sulla storia bene comune che ha lanciato insieme a, a Andrea Camilleri e Liliana Segre, anche questo è un tema, credo, meritevole di essere ripreso, e anche eh, un'opera, tra le tante, ma l'ultima, eh, ed è, è la eh, Storia Mondiale dell'Italia, che ha coordinato, eh, con una pluralità di voci considerevole, per raccontare la storia del rapporto dell'Italia verso il mondo e viceversa, e con una chiave di lettura, e così cominciamo a entrare un po' nel vivo, Molto specifica, cioè quanto la storia, non la storia nazionale, diciamo la nostra storia a partire dall'antichità, è caratterizzata dal fatto che nei momenti di apertura e nei momenti di relazione con il mondo che ha trovato le sue stagioni più, eh, più felici. Um, ora uh, veniamo uh, a, uh, se vogliamo, all'oggi. Uh, apparentemente la situazione in cui viviamo oggi smentisce questa chiave di lettura della storia mondiale dell'Italia. Sembra quasi che la globalizzazione, eh, con tutte le sue criticità, sia in realtà un grande problema, perché con la globalizzazione, che ovviamente è esplosa, l'emergenza eh, dell'epidemia da coronavirus. Allora il punto eh, è rispetto a quanto la storia mondiale dell'Italia ci ha raccontato, in che misura oggi possiamo immaginare che la, eh, ci sia una sorta di rottura di momento di interruzione del processo di globalizzazione segnato potentemente da, questo, da questa grande paura dell'emergenza dell virus. Um, eh, si tratta in qualche maniera di riconsiderare la prospettiva che pure abbiamo adottato, o semplicemente di, come dire, eh, incasellarla in uno scenario più, eh, più ampio e quindi in qualche maniera vedere questo processo di globalizzazione come un processo che, che continua rispetto al quale lo shock epidemico non rappresenta un'interruzione stabile per quello che oggi possiamo dire questa era la mia prima considerazione Andrea Sì, dunque, la domanda ha un suo fondamento eh, dobbiamo proteggerci dalla globalizzazione questo è un tema che prescinde dal, dal virus perché molti sostengono che appunto la globalizzazione sia stato un male, che dobbiamo pensare più a noi, al nostro piccolo mondo e che la globalizzazione ha cambiato il mondo in peggio. Queste sono diciamo, domande, questioni polemiche, a volte strumentali che prescindono dalle epidemie. Io ti posso dare subito una risposta per quello che, così che posso, quelle che sono le mie possibilità. Io non credo che il presupposto, tu hai parti dalla storia mondiale dell'Italia, dal libro, ma insomma la domanda è generale, il presupposto su cui si fonda una considerazione della storia d'Italia nei rapporti con il mondo e viceversa, debba venire meno eh, in seguito alla, alle vicende che stiamo attraversando. L'Italia è sempre stata un paese aperto, perché è sempre stato tra l'altro un paese multietnico, nel, eh, già nell'antichità. Ma io credo che nella storia universale non sia mai esistito un paese che abbia avuto uno, in uno spazio territoriale così piccolo, fin dalle origini, un popolamento così misto, variegato e diversificato. Ma pensiamo cosa è stata l'Italia romana l'Italia al tempo dei Romani, pensiamo sempre all'Italia romana come se Roma appunto, fosse un manto che uniforma, sì, questo ha certi limiti, però cosa è stata l'Italia romana diciamo, nel III secolo, nel II secolo a.C., nel IV secolo a.C., ma c'erano greci, etruschi, eh, galli, eh, sabini, eh, latini, sanniti, ma potrei continuare a lungo, molte di queste popolazioni che noi oggi riusciamo a guardare con un occhio scientifico perché, dal punto di vista linguistico, vediamo le affinità di alcune lingue. Ma per gli antichi, queste affinità lottologiche, diciamo così, non erano percepibili. Quindi, la percezione che l'antico aveva di questa diversità era ancora più forte. E questa storia, questo non è mai accaduto nella storia dell'umanità in, in dimensioni mm. come queste: il rapporto appunto tra lo spazio relativamente piccolo e la diversificazione etnica e culturale. Ma poi questa è una costante di tutta la storia d'Italia, inutile che lo ricordo, attraverso l'impero romano, i suoi fenomeni di integrazione, di conquista, le, le invasioni eh, germaniche, le seconde invasioni, eh, in, la cultura musulmana, i francesi, gli spagnoli, insomma inutile, sono storie che conosciamo tutti e arrivano fino ai giorni nostri. Ecco, questo è stato una, uno dei motivi della storia dell'Italia, che, che ha fatto sì insomma, che l'Italia, si, si, al tempo stesso così complicata, si aprisse verso il mondo, arricchendosi. Il, così, il, il teorema, possiamo dire, insomma, la formula secondo la quale l'Italia ha conosciuto i suoi momenti più tristi, più bui da tutti i punti di vista quando si è ritratta nei, nei momenti non lunghi ma insomma significativi in cui si è ritratta e viceversa ha conosciuto, conosciuto i suoi splendori maggiori quando si è aperta sul mondo questo resta a mio avviso tuttora tuttora valido ma oggi faccio io non è che voglio rispondere alla domanda con un'altra domanda dobbiamo adesso rintanarci prima ci siamo rintanati molti di noi nel nostro paese, psicologicamente, moralmente, sentimentalmente, ci siamo rintanati perché qualcuno ci ha detto che dovevamo farlo, perché che il mondo era un pericolo, la metafora dei porti chiusi, che ormai è una metafora, ma insomma è sempre potente, dobbiamo rintanarci, dobbiamo, ci siamo rintanati per dei pericoli eh, inventati, per dei pericoli esasperati, esagerati, eh, Manipolati da chi voleva spaventarci per dominarci, per controllarci. Con successo, devo dire. Ora dobbiamo rientrarci invece perché abbiamo un pericolo reale, sì. il, il virus. Io credo che sarebbe una risposta molto, molto grave, molto, molto sbagliata. Guarda, io posso rispondere e poi, e poi lascio a te la parola con una magnifica metafora che ho letto da qualche parte in questi giorni o che ho sentito da qualche parte. Mi scuso con chi l'ha formulata, se, se non ricordo chi è, ma eh, sai, questo, siamo tutti sul web, leggiamo, passiamo il tempo leggendo troppe cose, mi sfuggito, non ho annotato l'autore di questa splendida metafora, che dice così il, la potenza di questo virus dipende dal fatto che è un virus altamente cosmopolita. Mm. Già questa idea di un virus cosmopolita la trovo, anche se Magabra, <ride> brava, insomma molto suggestiva. Come si combatte un virus cosmopolita? Lo si combatte chiudendo le porte di casa? No, questo può essere un rimedio transitorio, non mm -hmm. certo di prospettiva, perché prima o poi eh, prima o poi resteremo soffocati nelle nostre case lo si combatte col cosmopolitismo cioè essendo più cosmopoliti del virus cosmopolita e questa è un secondo me la risposta più adeguata e più bella in che modo? Eh, pensando a un futuro in cui si potenziano appunto la, la comunicazione scientifica per quanto non sia stata Appunto, efficace nelle vicende più recenti, in cui il dialogo tra gli scienziati, che è sempre esistito, sempre esisterà, sia sempre più forte, in cui ci siano forme di cooperazione più stabili, di aiuto, di solidarietà internazionale più stabili. Io non è che sto declinando un libro dei sogni, però queste cose in parte esistono mh, sotto tante forme, sotto tante anime, sotto tante sensibilità la cooperazione internazionale che pure è stata criminalizzata negli ultimi tempi è una grande risorsa è un grande è qualcosa di cui non possiamo più fare a meno ha un'anima religiosa un'anima laica abbiamo visto i cubani venire, i medici cubani venire qui da noi no? con il loro entusiasmo e con le esperienze che hanno maturato nel mondo, nel mondo curando i malati di ebola la medicina cubana è una grande medicina vediamo quindi oggi nel 2019 il 2020 vediamo il lato buono del socialismo persino no? eh, vivo tra noi di questi medici che vengono questo non altro non è che la solidarietà socialista andavano, andavano a portare aiuto gli africani e hanno fatto esperienza così come i brasiliani mm. e vengono qui e dicono la nostra patria del mondo ma eh, ecco allora su queste Cose, si può investire si può e questo si deve investire eh, rilanciando la nostra anima eh, cosmopolita a mio avviso e certamente eh, c'è chi veramente ritiene che, che questo debba essere fatto possa essere fatto e chi è più pessimista ma questa è la realtà delle cose si sì, eh, già vedo che ci chiedono della peste Antonina, ma prima di arrivare alle pestilenze nella storia una, mi piacerebbe toccare con te un tema che so esserti caro, e cioè quello di avere molto chiaro come sia indispensabile mantenere una forte la distanza che ci sono che ci sono tra le diverse epoche storiche avere ben chiaro che ci sono fatti che non si ripropongono nella stessa maniera nel tempo ma rispetto ai quali possiamo ovviamente fare dei confronti delle comparazioni senza riprendere tutta la vicenda complessa le classificazioni storiografiche che ci sono quando si utilizza la parola globalizzazione e torno diciamo se vuoi all'impero romano in che termini potremmo mai parlare e credo non se ne possa parlare di globalizzazione ai tempi dell'impero romano però l'impero romano è una grande istituzione universalistica che forse si percepiva come una realtà globale in che misura questo? questo è vero per tornare, ripeto, è una comparazione che ha ben chiare le differenze e le distanze ma in qualche maniera forse è utile e interessante riproporre Ah, si sì, stanno praticando forme di global history applicate alla storia antica, storia, non soltanto la storia romana, ma la storia antica in generale. Naturalmente il concetto di globale è relativo. No? Oggi mm. noi possiamo dire che il globale è, è l'orbe terracue, come si diceva una volta. No? Per i romani, che sapevano benissimo che c'erano vastissime terre, che non conoscevano e che non potevano controllare, nei quali non potevano, non potevano estendersi né pacificamente né eh, in maniera eh, bellica, eh, il mondo globale erano gli estremi limiti del loro impero e alcune regioni orientali e, e soprattutto orientali o nell'Europa centrale, dell'Europa centrale, e che, che erano insomma il mondo globale dell'epoca questo si può dire e in questo senso in, chiave, in quelle dimensioni che oggi ci sembrano piccole che se le paragoniamo alle, alla dimensione del pianeta sono piccole ma all'epoca erano enormi e da questo, Ecco, da dal punto di vista anche tecnologico la globalizzazione eh, è un concetto relativo che deve tener conto anche delle possibilità eh, tecnologiche di una eh, società eh, che la società può, può, può mettere in atto per raggiungere mondo. Se la comparazione storica, questo è un tasto delicatissimo quello che tu fai. Oggi prevalgono naturalmente, questo sui giornali, questo è normale, le, le attualizzazioni. Allora, tu citi della peste di Atene, tu citi il primo narratore del coronavirus, no? oppure la peste di Atene come la prima, il primo coronavirus, e così Queste cose, sai, io non, come tu sai mi me, l'hai già detto, ma so benissimo che per te è la stessa cosa. Noi non è che ci crediamo molto, che, che si possa attualizzare, perché le differenze sono, sono en enormi, sia per quanto riguarda la peste antonina, la peste che ha devastato l'impero romano ciclicamente, grosso modo, dall'età di Marco Rico, a 165 d.C., per tutto il III secolo, sia altri episodi. Bene, eh, ci insegnano qualcosa? Sì, certamente, se noi leggiamo possiamo trovare delle... Delle, delle affinità che ci possono anche commuovere, emozionare. Se leggiamo la peste dal racconto di Tuscita, che è un racconto mirabile, vediamo la paura, il panico, vediamo i medici che muoiono per primi perché sono più esposti, eh? vediamo appunto eh, la il terrore di fronte a un morbo che non si era mai visto prima. Allora noi leggiamo queste cose e diciamo ma questi sono i nostri problemi. Dobbiamo essere un po' cauti naturalmente perché ci sono tante, tante cose che sono diverse ma dico soltanto una. Il racconto di Tucilide è un racconto dell'orrore perché è dominato dal dolore, dal dolore fisico. Eh, migliaia di persone che muoiono Consumate, direi consumate dall'interno, divorate dall'interno, da questo morbo, nelle sofferenze più atroci, un'arsura terribile, un fuoco che divampa dall'interno. Questo bisogno di acqua, di bere, e, e questo morbo che avanza dall'alto verso i piedi e divora gli organi, nelle sofferenze più spaventose. Ora, il, do è il dolore: il dolore è, un, è, un, è la lotta contro il dolore che è vinta o comunque certamente molto attenuata in alcuni paesi del mondo, e certamente una storia attuale. Cioè, oggi si, mor si morirà di questo virus in maniera molto più dolorosa in alcune parti del mondo che da queste parti, non c'è dubbio. Però è anche vero che il dolore eh, segna una... la lotta contro il dolore è una periodizzazione nella storia dell'umanità. Una cosa è la storia dell'umanità tempi di lucide ma direi prima dell'anestesia e prima delle sedazioni e altra cosa è la, la, la, la storia del dolore prima delle anestesie e delle sedazioni questo vale però fino anche a pochi decenni fa eh? questo, sì. infatti, la, ehm, ehm, a proposito della non solo francamente della peste antonina che diciamo mi è cara per la comune passione per la storia antica ma anche ovviamente per altre grandi pestilenze a partire da quella del trecento. Eh, mi interessa eh, molto mh, sapere qual è la tua opinione eh, sul fatto che eh, tutto sommato di recente Ehm, questi episodi importanti eh, nella storia eh, sono venuti, come dire, in qualche maniera sono stati messi ancora più in evidenza e considerati dei veri e propri motori fondamentali, in qualche maniera, dei processi, dei processi storici, spesso collegando il tema delle, delle grandi epidemie, delle grandi malattie, anche ai cambiamenti climatici, il che ci riporta in qualche misura a quelle che sono non solo delle come dire, diversità dal punto di vista climatico, ma anche a quello che è l'impatto che questo ha sull'ambiente. Sfogliavo di recente un libro che, se vogliamo rimanere al campo della storia romana, sostanzialmente spiega la parabola dell'impero romano essenzialmente in termini di cambiamento climatico e ovviamente di conseguenze tra le quali i fatti epidemici. Tu questa, diciamo, questa concezione molto, eh, come dire, non, per usare una parola un po' dura, molto meccanica della ricostruzione dei grandi processi storici, credi o pensi che siano delle componenti, ma non eh, quelle per, per così dire assolutamente più rilevanti nella lettura del passato? Ma guarda, io credo che naturalmente una storia del mondo è una storia dell'epidemia, è inevitabilmente una storia delle epidemie, quindi è inevitabilmente una storia degli animali. Eh, mm. La storia del, eh, della peste del eh, 300-348 1348, spaventosa, lo sappiamo tutti, ovviamente, dopo Cristo. E, quindi la peste grande, la peste nera è Una storia la puoi conoscere se fai prima di fare una storia dell'uomo, del, del, dell fai una storia del topo. Questo è, diciamo così, quindi è importante: conoscere il, il, il rapporto tra l'uomo e, e gli animali e l'uomo, e quindi tra l'uomo e la natura. Questo è fondamentale oggi. Più che mai c'è chi pensa che ottimisticamente, che dopo l'esperienza che stiamo vivendo, forse saremmo un po' più cauti, Alcuni, alcuni governanti saranno più cauti nel sottovalutare il rapporto tra clima e catastrofi e soprattutto riconsidereranno il rapporto tra manipolazioni della natura, contatto tra l'uomo e l'animale, contatti ravvicinati mm. tra gli uomini e gli animali selvatici, quello che è accaduto in Cina, e pestilenza. Queste sono visioni ottimistiche. Non so quanto, quanto chi fino all'altro ieri sosteneva, vedendo che i ghiacciai si L'Artico e l'Antartide si stanno dissolvendo, pensavo di che questo non è più i fenomeni. Si lascia, in, si lascia convincere dalle lezioni della storia, ma fino a che punto le lezioni, la storia ci dà lezioni? Questo, perché. cioè, se noi vogliamo certo. vedere come uno Stato, una comunità, reagisce a delle epidemie terribili come quelle del, dell'Impero Romano, tra fine secondo e terzo secolo d.C. Cristo, cioè la cosiddetta persoentonina, che è stata una, probabilmente un'epidemia di vaiolo, e lì può trarre una lezione, si può trarre una lezione morale, perché l'impero romano è stato eh, colpito intorno al 165, poi ci sono state epidemie stabili fino a un trentennio, un tempo enorme, poi momenti come accade in questi fenomeni, momenti di tranquillità, poi nel 250 un'altra grande, eh, sì. Pandemia, e poi altri focolai nei decenni successivi, quindi diciamo è stato un problema questa peste per circa 120 anni, un centinaio di anni. Come è uscito l'impero romano? È uscito attraverso la politica, attraverso l'azione dello Stato, anche coercitiva, eh, intendiamoci. Ma, ma perché diciamo? Certo, rifugiamo tutti, credo, ti conosco troppo bene, conosco voi, basta vedere il catalogo della casa editrice, sappiamo che questa casa che ci ospita in questo momento non è favorevole all'esaltazione delle virtù degli antichi. Però perché negare che ci sono delle, delle società, delle comunità che in certi momenti della loro storia sono capaci di, di una virtù che può essere salvifica. L'impero romano si è mobilitato con grandi imperatori, imperatori militari, alcuni non, non sono famosi come Marco Aurelio, no? però eh, insomma, Aureliano, eh, per dire un grandissimo imperatore vissuto poco, poi per non parlare di Diocleziano, questa gente nuova che veniva dai ranghi dell'esercito, da province periferiche dell'impero romano, uomini nuovi, diciamo così, non nobili non romani o il 100% di sangue puro, ma gente che veniva da ogni dove e quindi da qui anche la ricchezza di avere un impero promiscuo dal punto di vista etnico e culturale, perché la salvezza viene spesso dagli ultimi arrivati, per, si è mobilitato moralmente, si è mobilitato per decenni e poi, e poi è riuscito a uscire da questa crisi. Non è caduto per questa crisi, perché l'impero romano è caduto a Occidente 150 anni, 176 anni dopo, quindi quasi due secoli dopo, e in Oriente è sopravvissuto altri 1200 anni. Però ecco, uno può trarre una lezione, però io non diciamo, credo che, che lasciarsi come dire, catturare dalle lezioni della storia non ci faccia co comprendere l'incommensurabile diversità che ci separa da tutto questo. Allora, io, io, se, se, ho, se abbiamo qualche minuto, ti volevo leggere eh, un, una, cita una citazione eh, di un, da un articolo di Gianrico Carofiglio che mi ha molto colpito mm -hmm. perché lui l'ha scritto pensando ad altro, ma mentre pensavo a parlare con te, sapendo quanto è difficile poi sostenere un dialogo con te perché hai sempre domande molto... Troppo colte e troppo difficili, lui ha trovato la chiave citando e di me, citando un famosissimo autore di romanzi, di romanzi eh, storici, l'autore, per, dire, per dirla eh, in una parola, insomma, del famoso La Spada nella roccia, Terence White, quindi un personaggio che sta nella storia della cultura del Novecento. Della Spada della Roce del 1938, eh, che fa parlare, se non ricordo male, Mago Merlino. E cosa dice Mago Merlino? Posso dirti cosa ha detto Mago Merlino? No, no, eh? no, no che questo. <ride> allora, Mago Merlino dice, il rimedio migliore quando si è tristi è imparare qualcosa. È l'unico che sia sempre efficace. È l'unico che invecchi e ti tremano mani e gambe. Non dormi di notte per ascoltare il surbuglio che hai nelle vene. Hai nostalgia del tuo unico amore. Vedi il mondo che ti circonda devastato da pazzi malvagi. questo è l'attualità. Sì. Oppure sai che nelle cloache mentali di gente ignobile, quante cloache mentali di gente ignobile abbiamo visitato in questi anni? il tuo onore viene calpestato gli odiatori in tutti questi casi vi è una sola cosa da fare imparare è l'unica cosa che la mente non riesce mai ad esaurire da cui non si lascia mai torturare che mai teme o di cui mai diffida di cui mai si pente imparare, imparare è il rimedio per te quindi imparare è il rimedio per noi ma imparare non vuol dire trarre le lezioni, questa idea utilitaristica per cui dal passato dobbiamo per forza trarre insegnamenti, è così è inevitabilmente così ma dal passato si impara anche quando lo vediamo esotico, quando lo vediamo lontano, l'importante è l'operazione dell'imparare, del conoscere e questo è il bello della storia non cerchiamo di, di sfruttarla per le nostre esigenze del momento è più complicato il rapporto con la storia e a proposito di domande come dire, difficili, leggo io purtroppo seguo, non sono molto abituato, però arrivano delle domande per così dire sullo schermo e io leggo, non so se tu... No, eh, io non ho abbastanza vista. Eh, allora, una domanda riguarda il rapporto tra umanità, uomo-umanità e la natura. La domanda è più o meno formulata così. Quando si è interrotto il eh, rapporto tra eh, uomo e natura? Lo con controllo pure. Eh, sì, il rapporto di rispetto tra uomo e natura. La domanda la trovo molto interessante, ma lo dico semplicemente perché penso che l'uomo non abbia propriamente mai rispettato la natura in senso proprio no? e che un certo tipo di sensibilità ambientale sia un fatto relativamente recente, però è una domanda importante perché a proposito di quelle, di quelle differenze che ci sono, eh, non c'è dubbio che eh, tra eh, la contemporaneità e l'età antica o l'età medievale o quella moderna, il rapporto con la natura di rispetto, diciamo il rapporto con la natura ha conosciuto modificazioni non, non irrilevanti. E, e come, come risponderesti a questo quesito quando il rapporto di rispetto tra uomo e natura si è interrotto? Quando l'uomo ha cominciato ad essere uomo, cioè con l'apparizione dell'uomo, diciamo sostanzialmente, però eh, è chiaro che la, il problema si è posto, possiamo rilanciare ecco, eh, da questo punto di vista, in questa formulazione. Quando è che l'uomo di fronte al disastro eh, ecologico ha, ha avuto la possibilità di ripensare alla sua storia mh, e alle sue azioni e non l'ha fatto? Ecco, questo è il momento e questo è tutto sommato relativamente recente. Questo coincide con la, con la rivoluzione industriale e storia abbastanza recente. Abbastanza recente. E quindi direi il nostro amico che ci ha fatto questa bella domanda, direi certamente il rapporto nasce con l'uomo, però se vogliamo parlare di consapevolezza, di coscienza, perché non sempre l'uomo è stato consapevole delle conseguenze delle proprie azioni sull'ambiente, molte azioni devastanti provocate dall'uomo, anche dei antichi romani, sull'ambiente, che noi oggi sappiamo, dei quali noi oggi sappiamo le cause. Agli antichi o quelli che sono venuti anche alcune generazioni prima di noi non erano, non erano chiare. Mm -hmm. il, il dramma è cominciato e la responsabilità degli uomini com ha cominciato a essere eh, grave quando il fenomeno è diventato eh, evidente, è diventato eh, appunto. Le, le, le caratteristiche catastrofiche di questo rapporto tra uomo e la natura sono, hanno cominciato ad apparire chiare, e questa è una storia relativamente recente, diciamo un secolo e mezzo, due secoli, due secoli di storia, mm. e, e non si sono messi in atto le procedure, i provvedimenti per, per, per frenare, per rallentare, eh, per rallentare questi fenomeni. Mm -hmm. che sia questa un po' forse la risposta leggo adesso una che la riflessione che tu facevi poco fa uh, sul... sulla storia come occasione di, mm. di riflessione e conoscenza non necessariamente come eh, serbatoio per trarre esempi di confronto con l'attualità, questa tua riflessione ha suscitato una Um, non una domanda ma una riflessione eh, che mi colpisce la riflessione è la conoscenza è potere e su questo per così dire c'è una lunga tradizione ma dice anche la conoscenza è potere e libertà capisco che, che sconfiniamo nella filosofia però applichiamo questa eh, aggiungiamoci un aggettivo la conoscenza storica eh, è potere ed è anche libertà eh, quanto ti riconosci in una affermazioni di questo tipo assolutamente, e potere è per questo che dobbiamo darla al maggior numero di persone possibile eh, perché eh, eh, essendo potere è bene che sia libertà non voglio autocitare il manifesto ma insomma è diventata una cosa eh, che ha avuto una circolazione cosa vuol dire che la storia è un bene comune quindi la conoscenza è un bene comune eh, vuol dire che è un diritto un diritto del cittadino, non è un dovere del cittadino che chi ti governa amministra come vuole. Ora ti dà un po' più di briglia, un domani te ne dà di meno. E quindi la conoscenza è libertà. Eh, a questo proposito, c'è chi ha, è ottimista, dopo questa vicenda, sul fatto che questa, questa eh, arroganza dell'ignorante, che sul web o anche in televisione o nei salotti, quando ancora ci capita sempre più raramente di sorventarne qualcuno, anche in tempi diciamo, non pandemici. E questa arroganza ed ignorante, e questo disprezzo dell'esperto, che non è, non è un fatto solo italiano come molti pensano, è un fatto mondiale, sì. e non, è un, e non è un fatto recente, mm. perché è un fenomeno collegato con la, con la nascita delle democrazie moderne. Bene comunque è diventato patologico con l'uso del web pensi pensa che di fronte al, a questo trionfo degli scienziati possiamo dirlo eh, che finalmente eh, governano la politica eh, eh, sono consultati eh, il politico dice no devo sentire prima lo scienziato e quindi il cittadino impara che è bene prima di pronunciarsi prima di farsi delle idee sentire il competente e tutto questo porterà anche a una insieme con il, con il rifiuto della criminalizzazione dei vaccini, che è stato uno dei grandi, mm, sì. dei, dei grandi crimini di assurdità del nostro tempo, bene, insieme con questo porterà un maggiore rispetto per l'esperto. Tu ci credi? Mm. Non lo so, io la. Ho la... Netta sensazione che eh, appunto eh, si immagini eh, sempre di più, in parte questo è già stato nella storia, ma oggi più che mai forse è vero. Eh, credo che eh, si immagini l'esperto come colui il quale deve portare argomenti in qualche maniera a sostenere quelle che sono le decisioni assunte mm. dal, dal, dal potere e quindi fondamentalmente deve essere una sorta diciamo, di maggiordomo che accompagna l'esperto. Eh, in qualche maniera detiene le leve del comando. Però eh, devo dire che eh, quello che a me sembra, questo credo, credo sia una questione, mh, al di là di quelle che possono essere delle distorsioni dovute a una certa evoluzione del modo di eh, fare politica e gestire il potere, il punto è in che misura la figura della persona competente non sia in qualche maniera nata anche da alcuni cambiamenti che fanno parte della nostra cultura. Per esempio eh, è, credo, chiaro a tutti che le grandissime, le straordinarie opportunità eh, che ci dà eh, il web, la rete, internet e tutte le risorse che possono eh, in qualche maniera essere a nostra disposizione, causa anche il fatto che ciascuno si sente a livello puntiforme, eh, titolare di una conoscenza che spesso ovviamente è di provenienza incerta, che porta ad affermare con grande veemenza talvolta un convincimento, l'abbiamo visto, ti cioè hai fatto prima l'esempio dei Novax, ma di affermare con grande convinzione le cose, come dire, a mio, a mio avviso più discutibili, mettendosi per così dire a tu per tu con l'esperto. cioè, che mi inter cioè Professor Giardina, che mi racconta, che, che ne sa lei eh, del, del, della peste Antoniana? Io ho letto, io so che in realtà eh, non, è, non è esistito mai nulla che un'invenzione, una congiura eh, fatta per denigrare eh, di, Marco Aurelio. Oppure al contrario, no, professor, che sta dicendo che è stato sì un fatto importante, ma che va visto nella cornice... Della storia del, del, del, del periodo. Quello è stato un complotto perché i, i cinesi già allora, eh, come dire, tramavano eh, eh, contro, contro l'Occidente e, e, e contro di noi. Quindi eh, vedo che eh, paradossalmente eh, si sta eh, affermando una dittatura dell'inesperto eh, alla che si fonda essenzialmente sulla formazione eh, e che mi dice che è, è vero quello che tu eh, affermi oppure io ho letto che okay, e dunque quello che affermo è, è, è vero. Questo vedo come una, una delle ambiguità eh, di un momento in cui da un lato abbiamo come non mai accesso a fonti di informazione e conoscenza e poi paradossalmente vediamo che l'uso che ne, ne viene fatto è drammaticamente per così dire eh, scadente, in questo senso credo che la tua riflessione sull'importanza della, eh, della, della, della conoscenza e della conoscenza critica eh, sia importantissimo quando parliamo di storia, ma appunto stiamo parlando di quello che è un valore civile e culturale più ampio, eh, capire le differenze eh, e soprattutto eh, capire anche quali sono qual la fondatezza, per così dire, o quali sono gli elementi sui quali noi formiamo le nostre, le nostre opinioni. Sono rimasto, eh sì. sono rimasto molto colpito qualche mese fa, sentendo un vecchio, eh, vecchio esponente comunista, dell'ex partito comunista, poi, poi diciamo anche gli anni successivi alla... Cambiamento di natura del Partito Comunista: dire una cosa che mi ha lasciato stupefatto. E poi direi adorante quando ha detto: Guardate, che popolo è una brutta parola, detta così, eh? detta senza specificazioni. Che cos'è il popolo? Il popolo, formulato come viene formulato nei nostri, nella nostra epoca senza mediazioni, senza associazioni, senza partiti, senza sindacati, senza gruppi. Il eh, eh, popolo mistico, diciamo così, non è stato questa espressione, ma credo che l'accetterebbe, è davvero una brutta parola. Questo detto da un comunista, allora eh, il, singolo, il singolo che si mette a confronto con eh, Con so, il ministro dell'economia eh, eh, eh, eh, esprime le sue opinioni eh, sull'economia sull europea o italiana eh, eh, dicendo quando gli viene fatto notare che stava dicendo subitali, ma questo sto citando un episodio eh, mm -hmm. e, ma guardi che lei io, io queste cose le ho studiate le conosco dice, ma il mio opinione vale quanto la sua questo non è altro che che il rapporto che tu dicevi tra l'esperto che trae la sua autorità, il, il pseudo esperto, cioè l'ignorante, che si proclama esperto in virtù del suo essere un rappresentante del popolo, mm. è, pronto, è, è, è lì che trae autorità. Mm. E l'autorità è maggiore perché da una parte ci sono io, col mio sapere, eh? Eh, non ho studiato, non so un cavolo, eh, però ho autorità che mi viene dal popolo, dall'altra ci sei tu magari hai studiato in una università del mondo che hai avuto responsabilità importantissime, però sei esautorato dal fatto che quel rapporto col popolo non ce l'hai con chi hai il rapporto? Con la casta col, col potere eh? questa è tutta una narrazione mistica diciamo così, e tossica che, che fa molto male ancora ne farà mm -hmm. sto cercando di leggere i messaggi per per, per tradurli, però ti voglio, voglio spostare il momento anche perché non ho chiarissima la nostra tabella dei tempi. No, abbiamo qualche, sì, abbiamo qualche minuto. Volevo, mh, eh, per ritornare alla questione eh, diciamo del web, però eh, spostando un po' l'attenzione, volevo mh, sapere se tu hai un'opinione. Eh, in questo caso, appunto, non ti chiedo un'opinione da esperto, ma un'opinione da uomo di cultura su questa grande questione eh, nata in questo periodo di ovviamente grande difficoltà per l'emergenza epidemica eh, della possibilità eh, di fare sia scuola sia università e qui ovviamente la tua esperienza è profonda eh, in qualche maniera a distanza eh, hai riflettuto su, su, questo, su questo tema eh, perché c'è eh, anche qui eh, una tendenza di pensiero che in qualche maniera fa di questa situazione attualmente così complessa eh, una grande opportunità di un cambiamento del modo di eh, eh, non di apprendere solamente, ma diciamo di insegnare, questo è il punto. E eh, invece una scuola di pensiero che eh, in qualche modo eh, ridimensiona fortemente eh, questa, questa prospettiva. Um, non, non solo per la questione che non tutti sono attrezzati materialmente eh, né tutti gli insegnanti sono formati ma proprio perché non credono che in qualche maniera sia possibile eh, dematerializzare, chiamiamolo così, l'insegnamento poi ripeto, l'apprendimento propone anche altre questioni ma tu come la vedi? Ma guarda, naturalmente in me c'è un'anima arcaica, naturalmente, un per l'età che ho, un po' per, per la cultura, insomma, della formazione. Quindi io credo che il rapporto umano sia importante, credo che l'insegnamento sia un rapporto ravvicinato, in cui si percepiscono gli sguardi, eh, l'atmosfera di un'aula, eh, le reazioni. Eh, il professore esperto, non, ho detto, non è che mi candido al ruolo di professore esperto, ma certamente ho insegnato per tanti anni, capisce dall'atmosfera, dai silenzi, dal tipo di silenzio, non tutti i silenzi sono uguali, che cosa accade, e si, si modula, si, si, si adatta alle circostanze, è un animale nel suo habitat, eh, quindi credo, continuerò sempre a credere in questo tipo di insegnamento. Però è anche vero che in circostanze particolari non possiamo rifiutarci del, di quello che, la ci, quello che la tecnologia ci offre, credo di no, che possiamo, anzi do, dobbiamo farlo, sfruttare come si sta facendo in tutte le università, devo dire poi uno un elogio, voglio, posso fare un elogio di professori se non è considerato il mondo, no, sì, sì, lo posso fare, sì, con te sì, lo posso fare. Oh, eh, non soltanto i professori universitari che stanno, passano ore e ore in questo momento lavorando da casa e facendo questa didattica difficilissima, perché mm. è difficile parlare via Skype eh, attraverso altri mezzi di questo genere e, e, e fanno didattica spesso senza vedere gli interlocutori, che è una cosa che la mente umana fa difficoltà a accettare. O i professori di liceo e di scuola che dedicano ore e ore, stanno lavorando. E, e non si parla di, questo, di questi di cittadini italiani che stanno facendo il loro dovere in circostanze difficili e lo fanno con… con... Andrei, senza, senza spiare, voler spiare la buco della serratura o farti domande eh, troppo intime, ma eh, tu, che, tu hai un'esperienza di rapporto con un docente Adesso a parte il maestro eh, Santo Mazzarino anche a scuola eh, che tu giudichi particolarmente rilevante per la tua formazione eh, c'è cioè, un eh, in qualche maniera un incontro che per te è stato importante con, con un insegnante o no? sì, guarda, sì, diciamo direi direi che sì, però non nel senso che diciamo è un Guarda, i nostri professori, quelli della mia generazione, erano tutti, erano tutti mh, crociani, quindi eh, nel bene e nel male. Mm -hmm. Quindi ti insegnavano che, per esempio, il mio professore di letteratura italiana, che era una persona straordinaria e che mi ha spinto a seguire il percorso umanistico che poi ho seguito, però ero uno che... Che ti insegnava che nella Divina Commedia uno dovesse trascurare le parti dogmatiche e concentrarsi sulle parti mistiche, quali i mm fioretti -hmm. dal notturno gelo, chinati e chiusi, eccetera, eccetera. E, è un modo anche un po' che non fa giustizia a croce, naturalmente, questo, però è una forma di senso nato, insomma, di. Poesia e non poesia, così, così. quindi ti davano degli insegnamenti sbagliati sostanzialmente, che oggi noi rifiutiamo. Però li porgevano con entusiasmo, con grazia, con un tale amore per la cultura che se anche la cosa era, possiamo dire errata, mm -hmm. la forma era buona, mm -hmm. la razza era buona. E tante volte la grazia, la forma, la generosità, l'entusiasmo, la passione sono più importanti della cosa, mm -hmm. se non vorrei scandalizzare nessuno. Però una cosa fredda, morta, eh, eh, ma giusta è meno formativa di un contenuto più debole, ma avvolto da, dalla poesia, dalla grazia, dall'amore per l'intensità, per questo straordinario mestiere che è l'insegnamento. Quindi io devo tutto a questo professore di italiano che mi ha spinto a seguire questa via eh, che leggeva, Dan leggeva Dante e venivano le lacrime agli occhi. Mm -hmm. Un Beh, po' romantico. Questo è, è, questo è, è ovviamente è un bellissimo ricordo e credo che sia comunque una delle... Eh, diciamo oggi si direbbe che ha fatto orientamento il professore mm -hmm. di lettere che è mm -hmm a scuola. Eh, il punto è che l'orientamento credo che non sia semplicemente per l'appunto un fatto tecnico di misurazione delle, delle capacità di uno studente e poi di segnalazione di alcune opportunità. Okay. Credo che appunto l'orientamento sia quello in qualche maniera di eh, cogliere delle capacità, ma soprattutto appunto nel rapporto, okay. vuol dire, vivo tra insegnante e studente la capacità poi di offrire delle opportunità di segnare in qualche maniera degli scenari eh, certo il dramma è che eh, la, la passione questo è, un, è una riflessione che ho sempre fatto la passione la capacità la competenza eh, di un insegnante non sempre sono riducibili a un pacchetto che può essere somministrato. Quindi la no. formazione universitaria, post-universitaria dei docenti è, fondamentale, no? è fondamentalissima, se posso usare questo, questo superlativo, eh, però poi oggettivamente ci sono delle capacità che in qualche maniera appartengono a una sfera che non è, eh, l'elemento della riproducibilità non è così, eh, così, facile, da, eh, così facile da ottenere. Anche all'università, come tu sai, eh, come tu sai bene dove eh, talvolta eh, mh, grandissimi studiosi sono stati dei pessimi insegnanti no, no, tanto non facciamo nomi e al contrario ci sono persone che eh, magari non hanno raggiunto i vertici dal punto di vista della capacità della produzione scientifica ah, hanno avuto questa grande forza nel mobilitare la passione degli, eh, degli, degli studenti ah. e questo è un fatto importante è, è positivo uh, non so come la regia che, che tempi abbiamo ah, siamo siamo addirittura di arrivo uh, uh. noi non ci siamo messi d'accordo Andrea e io ho mancato di avvertirtene uh, ma uh, questi, questi collegamenti si concludono abitualmente con il suggerimento di un libro poi fai tu, se è un libro da quarantena, se è un libro che ti piace, se è un libro che ti è piaciuto stamattina o ieri sera, questo non è rilevante. Ma appunto, che libro vogliamo, vogliamo consigliare ai nostri, eh, non so come si dice, alle persone con cui siamo in collegamento? Uno lo consigli tu e uno lo consiglio io. Vuoi partire tu o vuoi che parta io? Ma guarda, eh, parti tu, eh? comincia tu. Se lo sapevano, che è un professore che inclina a interrogare, allora eh, a parte diciamo la storia mondiale dell'Italia di cui abbiamo parlato all'inizio, che credo che sia un libro importante, e non ho nessun imbarazzo a segnalarlo, pur essendo un libro di casa la terza, però un, un libro che voglio eh, molto noto, che può essere utile, credo, riprendere in mano in questi periodi in cui riflettiamo appunto sull'impatto delle malattie e eh, eh, questa vecchia opera di Ger Diamond eh, Armi, acciaio e malattie eh, che in italiano traduzione italiana che di Einaudi eh, ha come sottotitolo Breve storia degli ultimi 13.000 anni ehm, mentre ne, in edizione originale il titolo era eh, credo Breve storia dei destini delle società eh, umane eh, interessante perché appunto eh, si misura con questo diciamo intreccio eh, tra eh, tecnologia, eh, clima, eh, ambiente e fattori, eh, fattori epidemici nella storia umana se vogliamo eh, dimostrando quello che ha detto eh, molto icasticamente Andrea Giardina prima quando è che è cambiato il rapporto tra l'uomo e la natura, da quando l'uomo, diciamo, da quando possiamo parlare di uomo, nel senso che l'interazione assolutamente da sempre ha comportato dei cambiamenti forti e talvolta ovviamente anche catastrofici. Andrea, io il mio suggerimento l'ho dato, il tuo? Dunque, visto che di storia antica abbiamo parlato poco, eh, mm -hmm. ma non è che mi è ammarico, insomma. Eh... D'altronde possiamo dire ai nostri amici che ci hanno seguito che non ci eravamo preparati nulla, quindi eh, il discorso è andato dove dove andare, diciamo così. Ma io consiglierei, non eh, per disattivare naturalmente il, il, il terrore della fine, eh, la fine del mondo antico del mio maestro Santo Mazzarino, che è un libro... Piccolo ma, eh, ma appunto impegnativo emotivamente, culturalmente, che parla eh, della fine del mondo antico raccontandoci come è stato percepito la, la decadenza, il declino e la, porte, e la morte di Roma dagli antichi, dai romani dagli antichi, e anche da alcuni moderni. Bene, Andrea. Credo che abbiamo sì, raggiunto il, il nostro obiettivo di, eh, per quanto riguarda i tempi della conversazione. Eh, ti ringrazio infinitamente, sia per questa occasione, sia per diciamo, tutto ciò che mh, hai sempre fatto, fai e sempre farai, ti do questa brutta notizia, per la casa editrice. Grazie a te e grazie, grazie. a tutti. Arrivederci. No, grazie